Salve comunità, bentornati su un canale di ruolo e buon natale. Noi di UCDR volevamo farvi compagnia in questo natale che per molti sarà diverso dal solito e quindi ci siamo detti che cosa genera più atmosfera natalizia di una bella avventura goblinesca. Mi sono quindi fiondato a spulciare tra la mia collezione e ho trovato ciò che faceva al caso nostro, The Goblins Who Ape Christmas, ma ancora non era abbastanza, mancava qualcosa. Ma certo, avrei dovuto raccontarvelo come se fosse una vera storia natalizia, in rima. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi, e vi lascio in descrizione il link per questa avventura. Se avete bisogno di qualcosa di rapido e coinciso per una one shot di Natale, questa potrebbe fare al caso vostro. Non aspettatevi certo l'avventura definitiva, ma a me un paio di idee hanno strappato un sorriso. Detto questo, comunità... Vi lascio a questa straordinaria storia che per molti me lo sento, diventerà un classico di importanza pari o superiore a una poltrona per due. Noi ci sentiamo presto, arrivederci e ancora Buon Natale! c'era una volta un goblin regale il suo obiettivo rubare il natale lo chiamavano sire o anche sua altezza emanava odore di intensa monnezza per lui da sempre soltanto carbone ed urlava furente babbo bufone buffone, quell'anno però si era stufato avrebbe commesso il più grande reato chiamò raccolta i scagnozzi e spiegò il piano con gesti un po' rozzi. La cattiveria fu quindi descritta, rubare i regali, ed anche la slitta. Partirono gli sgherri e il viaggio fu duro, ma ne andava, del loro futuro. Dopo giorni, o forse anche mesi, giunsero al polo non proprio illesi. Sorgeva dal ghiaccio un arco massiccio, con guardie meccaniche, davvero un impiccio. Se allo scontro fossero giunti, sarebbero lesti sicuro defunti. Cercavano un piano, spremendo il neurone. Si fece poi avanti un furbo beone. Se la battaglia per noi è troppo dura, sarà sufficiente scalare le mura? Ma certo, che bravo, che genio davvero! Si impetti il goblin, ora assai fiero. Quindi i Mostracchi, seguendo il consiglio, scavalcarono il muro senza un bisbiglio. Si trovavano ora in uno strambo villaggio. Sfruttavano le ombre a proprio vantaggio. Svettava imponente un grande edificio. Non era teatro né panificio nemmeno mercato pur oratorio ma di babbo natale il laboratorio S'insinuarono si i goblin con ghigno crudele usando la luce di alcune candele girando a sinistra e poi a destra a tentoni senza un rumore avanzando a Carponi. giunsero infine in un grande salone quanti regali e giochi e carbone infine tra i dolci delizie caviale svettava la slitta di babbo natale e proprio di fianco si accorse qualcuno. La lista dei buoni con a guardia nessuno. Si avvicinarono i goblin un poco dubbiosi. Erano attoniti come in ipnosi. Scrissero i goblin con un sotterfugio. I propri nomi senza altro indugio. E all'improvviso da scena serena scattò d'allarme una sirena. Prima era calma ora terrore. Stava giungendo il nemico maggiore. Passo pesante e risata crudele braccati dal babbo, ripieno di fiele. Oh oh! oh! c'è qualche cattivo? Strillava babbo con tono allusivo. Scattarono i goblin nel mezzo a motore, sperando di avere del fatto il favore. Imprecarono i goblin, non proprio suavi. Di questa slitta mancano le chiavi. Nel mentre, il buon babbo sfondava il portone, circondato da rabbia e di furia un alone, ma all'improvviso, collegando due cavi, Sudiron d'incanto suoni soavi. Partì la slitta volando nel cielo, via dal villaggio e dal terribile gelo. Tornaron gli sgherri con far trionfante, dal goblin regale che era adorante. Rimaneva un quesito nel cuor del tiranno. Ma come faremo il prossimo anno?